andrea buongiorno siamo tornati in pista domani tu gareggi gareggerai a trieste questo video lo pubblico oggi ti lancio una scarpa la scatola della scarpa che ovviamente penso che tu possa conoscere mi devi dire di che scarpa si tratta quanto pesa e soprattutto in che condizione le utilizzeresti ma le userai anche al campionato italiano di cross? Tu mi stai facendo troppe domande? Vabbè, intanto la marca l'ho già vista. Beh, se lo carichi oggi, sì, domani c'ho gara. Potrei usarle domani già nel riscaldamento e oggi per, per calcare il campo gara. Però, a meno che non siano chiodate, domani devo correre con le chiodate. Vabbè, dai, oh, io te la lancio, stai attento, ci sono anche i ragazzi che, che fanno atletica bellissimo il sabato mattina, fare atletica in pista. Sono veramente contento di questa cosa. Te la lancio, vai! Uh lancio, aia, lancio perfetto <ride> penso che mi facevo male fregare sarebbe stato top no dai scotch, ce la dovrei fare no non ce la fa secondo me non, non ce la puoi fare devi assolutamente io ti avrei anche preso un coltellino però vabbè. guarda c'ho la chiave del cancello nuovo che ormai è, è top eh. vado vai no, no. Distrutto la devi scatola, devi sempre ispezionare il pacco perché comunque non è così banale. No, ormai l'ho spaccata la scatola, ma tanto non la portavo via perché non mi ci stava da nessuna parte. No, non posso ispezionare, sennò vedo la scarpa. Vai, ma mi sembra che ci sia dentro solo la scarpa. no, Oddio, sembra la scarpa da trail. Tra l'altro, me la devi lasciare per fare due immagini. Due secondi, eh. Allora, ho tirato fuori la, scar la scarpa. Innanzitutto quanto pesa? Ma non poco, siamo su 2.80, ho sbagliato, 2.60. Non lo so, no, metterò, metterò... No, il... ricordo... no parte che ho detto da trail, ma non è da trail, è sicuramente è una suola diversa dal solito di, eh, di Casa Dopo, mi sembra molto più carrozzata, mi sembra quasi una scarpa classica. Pensi che sia un modello che hai già, mm. che abbiamo già testato? No, no, no, no, mi sembra diversa da... Magnifly non è una Magnifly, non, non mi sembra una Ultra Fly, no, non mi sembra niente di che abbiamo provato. Non è assolutamente una Zephyr. Non sento l'inserto antipronazione, ma sei sicuro che non, è, che non sia una Magnifly? Ma se è una Magnifly l'hanno cambiata di brutto. Eh? Può essere, posso guardarla Puoi guardarla, puoi guardarla Ah, Magnifly 4, no, l'hanno cambiata di brutto. Me la ricordavo più bassa bello, bello il colore. Innanzitutto provatela così, così vediamo un attimo che numero suggerisci. Eh? Solita calzata stracomoda di casa topo. Ma che bella! Non so neanche più se ce l'ho a casa il vecchio modello. Mi sembra che l'abbiano alzata di, di qualche millimetro sicuramente. Cosa che non è necessariamente un, un problema, secondo me. No, no, assolutamente, assolutamente perché, te l'ho detto, è stata forse la mia preferita di casa Topo. Hanno fatto un battistrada molto più intagliato. Mi sembra di vedere che si usurerà di meno, meno usurabile, come si può dire. Ma eh, vedo, vedo un po' di migliorie, diciamo, sia nell'altezza dell'intersuola, dell mi sembra più alta, Uh, mi sembra un po' più carrozzata la, la tomaia, zona del, del tallone mi sembra bella imbottita. Hanno fatto una scarpa da lento vera diciamo. Uh, prima era una scarpa bella che spingeva, ti ricordi quando l'avevamo provata Magnifly e Zephyr? Mi ricordo che Magnifly anche se era una scarpa da lento ci correvo forte. Eravamo usciti a 4,10 quella volta la. Ma no, tu hai, cioè, hai corso con la Magnifly 3 a 30 e 30. Sui 10 km, cioè, detto, detto ciò, secondo me era già una scarpa molto veloce. Oddio, quando è che ho fatto sta roba? Quello non me la ricordo. No, però avevo fatto anche lento, era, era super, mi era, era piaciuta tanto. Adesso mi sembra cambiata molto. Sicuramente per quello che nasce, forse è meglio così. Secondo me, Andrea, ma te lo chiederò durante la seconda parte, ti suggerisco, fai due scattini e poi dopo non ti filmo perché non c'è tempo. Poi dopo mi dici cosa ne pensi facendoti due o tre domande. Dai, dai, sono curioso, vediamo, vediamo perché zero drop e via. Andrea, allora dopo qualche minuto, tra l'altro i nostri amici e ragazzi hanno finito il riscaldamento, ti chiedo tre cose di questa scarpa. In primo luogo, sei d'accordo con me che... Fondamentalmente è una via di mezzo tra le Manifly 3, questa è la Manifly 4, e le Phantom 2, scarpa della quale abbiamo fatto una recensione completa sul canale e che secondo noi hanno un range di utilizzo maggiore rispetto invece alle Manifly 3. Diciamo che mi sembra cambiata l'intersuola, mi sembra più morbida. Un poco più morbida e sì assolutamente è diventata più ammortizzata rispetto alla MagniFly 3 ma la sento comunque più morbida rispetto alla Phantom. C'è una scarpa da mettere proprio in mezzo e diciamo che è diventata una vera scarpa da lento brillante possiamo dire così. Secondo me questa ci corre sotto i 4 km nel lento. Invece Andrea la seconda domanda che ti pongo è noi amiamo Quasi alla follia, il marchio topo, l'unica cosa che consideravamo deficitario era il battistrada. In questo caso secondo te è migliorato e eh, cosa ne pensi eh, dopo averla utilizzata stamattina? Più che averla utilizzata stamattina vedo proprio che è diversa l'interno tagliatura le parti scavate sono molto più scavate quindi eh, ci sarà sicuramente più grip su pista bianca e anche la gomma sembra diversa per fare più grip su asfalto e pista per dire quindi eh, nettamente migliorato ma vedo delle migliorie praticamente ovunque cioè adesso poi arriveremo a fare la domanda, ma vedo anche la linguetta cambiata, la conchiglia cambiata, eccetera eccetera. Dal tuo punto di vista quindi utilizzeresti lo stesso numero oppure prenderesti mezzo numero in meno su questa scarpa che ha comunque un avampiede molto ampio? Intanto l'avampiede molto largo è il marchio di paprika e diciamo eh, che è una cosa che mi piace molto, la comodità durante i, eh, i lenti. Eh, il numero prende, prenderai assolutamente lo stesso, un 27,5 in questo caso è perfetto davvero al mio piede, non sento la scarpa né troppo larga né troppo stretta, ma la sento molto comoda eh, grazie all'avampiede così ampio. Ultima domanda Andrea, a livello di cambiamenti sostanziali della scarpa, quali sono secondo te i tre principali cambiamenti e eh, infine la ritieni più stabile rispetto al modello precedente? Conta che anche il modello precedente lo trovavo molto stabile. Il fatto è davvero questa pianta molto larga che, che aiuta molto in stabilità. Noto in generale, come abbiamo detto prima, il battistrada è nettamente più, più intagliato. La tomaia in generale è stata più ammorbidita perché c'è tanta ciccia sia nella nella linguetta, nel tallone, in generale la scarpa è diventata più morbida e credo che l'intersuola sia un pochino più ammorbidita rispetto alla 3 e, e ci sia più, più gomma, quindi eh, in generale hanno reso la scarpa più protettiva e più morbida rispetto alla Magnify 3. Questo darà sicuramente più agio durante le corse lente e più protezione. Davvero, questa è l'ultima domanda. A chi la consiglieresti e soprattutto visto che è una scarpa zero drop, la Phantom 2 era drop 5, come suggeriresti di passare da una all'altra? Chi la suggerirei comunque ad atleti relativamente leggeri e veloci, con una buona tecnica di corsa, la consiglierei a chi vuole... Ma non lo so, divertirsi perché alla fine io quando ci uscivo a correre con la MagniFly mi divertivo perché è una scarpa relativamente. cioè una scarpa da lento, ma se voglio spingi. Dipende un po' dalla giornata. Se è una giornata in cui non hai voglia di spingere, comunque ti fa correre bene e ti senti meglio e se invece hai voglia di spingere prendi e vai senza, senza problemi quindi è una scarpa magari non per i lunghissimi è una scarpa per dei lenti quando sono un po' più brillante oppure la utilizzerei, ma io a me dispiace che sia arrivata a marzo e ad agosto non ci arriva però sarebbe una scarpa da portarsi in vacanza questa per dire una settimana di vacanza con questa qua mi sarei divertito tanto va bene grazie Andrea buon divertimento ancora una volta a Trieste eh, sappi che noi facciamo il tifo per te a distanza sappi anche che di questa scarpa dobbiamo fare rapidamente la recensione completa 100 km li facciamo molto rapidamente però ogni tanto ci dimentichiamo di fare le recensioni complete perché comunque pur pubblicando quasi tutti i giorni, e diventa difficile. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Più che altro perché non arriviamo alle 5000 views, no? Coltami, no, due cose. La prima è domani guardatemi a 11.20 su Rai Sport e l'altra se, se ci volete rioffrire qualche caffè che ultimamente mancano e come al solito tante scarpe, qualche scarpa ce la, ce la donano e qualche scarpa invece ce la compriamo ancora quindi un vostro aiuto è sempre ben gradito tra l'altro settimana prossima arriveremo a 2 milioni di views e di questo sono molto orgoglioso ci sarà un video dedicato di una scarpa fantastica per raccontare le 2 milioni di views grazie Andrea ci vediamo alla prossima eh dai il progetto è andato così per scherzo è continuato e sta, sta volando ciao